Il prossimo 2-3 di luglio eh, si celebreranno in Fondazione Bruno Kessler i 40 anni degli, del Centro per le Scienze Religiose. Ci vuole raccontare un po' come sono stati questi 40 anni? A dire il vero, non li ho vissuti direttamente, quindi è difficile anche raccontarli. Eh, ne posso parlare basandomi sulla memoria di chi mi ha preceduto. Questi 40 anni sono stati segnati da una fondazione. Eh, che risale alla persona di Monsignor Ingegno Roger. Ingegno Roger, eh, prete trentino, eh, uomo di alta cultura, eh, ha diretto questo istituto per più di vent'anni e eh, la, ha impresso a questo centro, in fondo, anche eh, la, la specificità del tipo di culture che lui coltivava, agli inizi il centro si è occupato soprattutto di problemi storici, in stretta collaborazione anche con l'Istituto Fratello, che è l'Istituto Italo-Germanico della stessa Fondazione Kessler, e ehm, si è basato in fondo su una eredità eh, dovuta al fatto che eh, qui a Trento poi c'era la presenza di una grossa biblioteca eh, dedicata al XVI secolo e alle vicende legate al Concilio di Trento e quindi la prima fase delle attività del centro sono legate soprattutto a questa eredità storica, del, del fatto di essere una città che ha visto un concilio eh, che ha marcato tutta la storia d'Europa. Poi, eh, Gigno Roger eh, lasciò la direzione del centro e la passò al professor Antonio Autiero, che rimase pure eh, qui a Trento per eh, 14 anni come direttore e gli interessi mutarono in parte Uh, passando non solo dal registro storico a problemi contemporanei, uh, a problemi legati alla congiuntura del fenomeno religioso così come si manifesta uh, nelle società cosiddette secolari e uh, la direzione del professor Autiero uh, analizzò una serie di problemi legati a queste, uh, a queste nuove realtà uh, del fenomeno religioso nell'Europa contemporanea. E solo gli ultimi tre anni li ho vissuti io personalmente, ecco, e eh, da eh, tre anni in qua i due eh, punti chiave, i due punti focali tematici del centro sono dati da una parte dal dialogo interreligioso e dall'altra dall'etica applicata. Eh, non significa questo che il centro non si occupi, non si occupi di null'altro, si occupa anche di altri problemi, ma fondamentalmente i due temi principali sono appunto questi. Sul fronte del uh, dialogo interreligioso siamo interessati a capire come le società contemporanee mutino, eh, la categoria centrale fino ad alcuni anni fa era quella di secolarizzazione, si aveva l'impressione che l'interesse per il fenomeno religioso si ritirasse nella sfera privata, non fosse più di rilevanza pubblica e una serie di avvenimenti recenti in Europa ci fa vedere invece che le cose non stanno così semplicemente e quindi il nostro centro si è occupato eh, sia di varie teorie, sia di vari approcci diversi, di varie interpretazioni che vengono dati al fenomeno religioso oggi. Sul fronte dell'etica applicata invece eh, ci siamo interessati eh, dell'impatto che le nuove biotecnologie soprattutto hanno sulla vita dell'essere umano oggi ci siamo occupati di eh, etica sanitaria, di bioetica da una parte, ma ci siamo interessati anche a problemi di diritto penale, per esempio ci siamo occupati della problematica a sapere se lo Stato secolare sia capace o non sia capace di vero perdono, eh, la possibilità di una visione diversa del diritto penale, ad esempio, e eh, come dire, il filo rosso poi del nostro centro è dato non soltanto dalle attività di ricerca, i ricercatori nel frattempo sono passati da 4 a 7, quindi eh, si tiene conto anche dell'ampiezza eh, dell più, più forte diciamo così, delle aree tematiche, ma eh, c'è anche il filo rosso dato dal fatto che il centro, al di là dell'attività di ricerca, propone anche un corso un corso superiore di scienze religiose che abilita coloro che lo seguono a diventare poi docenti di religione eh, nella scuola pubblica italiana. Questo corso ha avuto un salto di qualità negli ultimi anni per il fatto che eh, la conferenza episcopale italiana ha deciso che gli, i docenti di eh, religione cattolica nelle scuole pubbliche non debbano avere semplicemente una laurea eh, breve come diploma eh, necessario, bensì una laurea specialistica e quindi siamo passati da un corso che, dura, che durava tre anni a un corso di cinque anni. Il fatto che l'Italia eh, non sia più un, un paese monoconfessionale, bensì un paese che sta incamminandosi verso una società pluriconfessionale, è un fatto innegabile. Eh, cosa questo comporterà sul piano istituzionale, per esempio sui rapporti tra le chiese o le comunità religiose e lo Stato, non tocca a me eh, dirlo, sarà eh, difficile anche ad anticipare, io stesso non sono cittadino italiano e quindi non, eh, non posso ipotizzare quali siano gli scenari possibili. Comunque al di là degli accordi giuridici tra comunità religiose da una parte e lo Stato italiano, eh, il fenomeno in quanto tale merita la, tutta la sua attenzione, eh, si, ci sono una serie di eh, luoghi in cui questa pluriconfessionalità provoca se non dei conflitti, perlomeno dei momenti di attrito, si pensi che non so, io alla presenza di eh, confessioni religiose non cattoliche nella scuola, nel mondo della scuola, nel mondo della cultura e dei media, eh, al fatto che alcune religioni eh, abbiano delle, eh, come dire, delle abitudini e delle norme alimentari diverse da quelle della maggioranza degli italiani. Quindi si tratta di un fenomeno che eh, si manifesta in vari luoghi della vita sociale. E, e tutti questi aspetti meritano, meritano un'attenzione particolare. Quello che ho accennato appunto del cibo per esempio è una cosa che non provoca forti conflitti, comunque che eh, è degna di essere esaminata in maniera critica. Ciò è possibile per il nostro centro per il fatto che eh, si tratta di un centro di scienze religiose che non eh, è diretto dire, in maniera esplicita da parte di una comunità religiosa, quindi non è un istituto confessionale, è un istituto non confessionale, anche se eh, alberga al suo interno questa parte confessionale che è data dal corso superiore di scienze religiose.